Ciao a tutti, oggi prepareremo il burro di arachidi, il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa più 60 minuti di riposo in frigorifero. Gli ingredienti sono arachidi sgusciate, sale, zucchero di canna e olio di semi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale le arachidi che non devono essere salate pizzico di sale e lo zucchero di canna e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Questo sarà il primo risultato. Adesso con l'aiuto di una spatola spingiamo sul fondo gli arachidi. E facciamo tritare per altri 10 secondi a velocità 10. composto inizia a prendere la consistenza di una crema, continuiamo a riunire sul fondo del boccale sempre con l'aiuto di una spatola. Continuiamo a far tritare sempre per altri 10 secondi, sempre a velocità 10. Adesso il composto sarà sempre più vicino alla consistenza del burro. Continuiamo a riunire sul fondo, e recuperiamo anche quello che finito sul coperchio, adesso versiamo l'olio di semi e continuiamo a frullare, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il misurino, per 15 secondi a velocità 7 il composto a questo punto sarà in questo stato sempre più vicino al burro riuniamo sul fondo sempre con l'aiuto della spatola Adesso, per l'ultima volta, frulliamo per 15 secondi, sempre a velocità 7. Il burro è pronto, trasferiamolo in dei vasetti di vetro che abbiamo precedentemente sterilizzato, e facciamolo riposare in frigo almeno 60 minuti. Burro da grazie, e alla prossima ricetta!